Cos'è il Personal Branding? Guida passo passo per crearlo e promuoverlo. Se ti guardi intorno, puoi sicuramente identificare almeno 5 marchi a portata di mano. I marchi sono ovunque, in ciò che indossi, in ciò che mangi e in ogni contenuto che assorbi durante il giorno, consciamente o inconsciamente. I buoni marchi sono stati in grado di vendersi in molti modi per essere ricordati, sia attraverso un logo, uno slogan con un gancio o con solo un tono blu, sì, intendiamo Facebook. A differenza delle aziende, degli influencer e delle celebrità, i marchi non devono appartenere a organizzazioni o persone famose. Sei anche un marchio, che tu lo voglia o no. Ecco perché dovresti essere responsabile del tuo personal branding. Se non lo controlli, permetterai agli altri di farlo per te. È semplice come un amico che ti tagga in una foto puerile sui social, in una foto puerile sui social media o qualcuno che parla di te travisando l'immagine di chi sei veramente. Non lasciare che accada. Prendi le redini del tuo marchio personale e progetta la tua versione migliore. Quando si cerca un lavoro, si viene ammessi all'università o ci si fa un nome come imprenditore o libero professionista, il nostro personal branding gioca un ruolo molto importante, quasi decisivo. Ti permette di usare ciò che hai per ottenere ciò di cui hai bisogno. In questo articolo ti diciamo cos'è il personal branding e i passaggi per crearlo. Cos'è il personal branding? Il personal branding è praticamente uguale alla tua reputazione. È l'immagine di te che proietti sulle persone e l'impatto che ha dentro e fuori il tuo ambiente professionale. Indipendentemente dalla fase professionale in cui ti trovi, studente, candidato, imprenditore o libero professionista, il tuo personal branding è essenziale. Attraverso il tuo brand unisci le tue capacità professionali, la tua personalità e tutto ciò che ti rende ciò che sei. E se anche il tuo modo di vestire e parlare è importante, nel mondo di oggi lo è anche la tua immagine online, o meglio, il tuo marchio personale online. Pertanto, di seguito, ti mostreremo come creare un marchio personale e professionale in tutti gli aspetti della tua vita, dal conoscere i tuoi punti di forza e ciò che ti differenzia dal resto, alla creazione di un sito web e alla gestione del tuo marchio personale nei social network. Vantaggi del personal branding come marchio personale puoi creare un'intera storia intorno alla tua identità e non limitarti a vendere solo la tua immagine o i tuoi servizi. Le persone inizieranno a conoscerti per ciò che padroneggi e sai fare meglio, il che ti permetterà di avere l'opportunità di essere percepito nel suo insieme. Inoltre, avere un personal branding ti porta a molti vantaggi. Generi vicinanza ed empatia. Parlando apertamente di te stesso, diventi una figura più umana e meno commerciale. Crei un'identità. Con il personal branding le persone sapranno perfettamente cosa puoi offrire loro e potranno fidarsi di te per certe cose. Avrai più opportunità. Con un solido personal branding, le tue possibilità di avere offerte di lavoro, colloqui di lavoro, promozioni, contatti, clienti, eccetera, saranno molto più alte ti differenzi dal resto. Un marchio personale ti consente di presentare le qualità uniche che ti distinguono dal resto nel tuo campo di competenza. Come creare un marchio personale? Uno raccogli tutte le informazioni. A. Ah, conosci meglio te stesso. Ci sono diversi modi in cui puoi conoscere il tuo profilo professionale, sia introspettivamente che indagando su come sei percepito. Conosci i tuoi punti di forza, identifica le tue migliori qualità per diventare un leader migliore, comunicare meglio e portare a un migliore sviluppo personale. Per fare questo, puoi chiedere a 10 persone di cui ti fidi quali, secondo loro, sono i tuoi tre punti di forza e scegliere quelli che si ripetono di più. Puoi anche fare un test della personalità come il famoso indicatore Myers-Briggs o il questionario Vies per scoprire i tuoi punti di forza personali. Concentrati sulle tue passioni e interessi, le attività che ti riempiono di soddisfazione nella tua vita sono importanti quanto i tuoi punti di forza. E questo perché quando fai qualcosa con passione, lo fai motivato e pieno di energia, e le persone lo percepiscono. Stabilisci i tuoi valori, i tuoi valori ti definiscono e guidano il modo in cui vivi la vita. Sono un insieme di principi a cui non rinunceresti mai, qualunque cosa accada. Se sono positivi, le persone si sentiranno più o più connesse a te. Cerca la tua ispirazione. C'è qualcuno che ammiri? Se è così, pensa a come potresti avvicinarti al tuo personal branding per emulare il loro. Non intendiamo copiarlo, ma piuttosto lasciarsi ispirare da esso. Qual è la ragione del suo successo? Cosa puoi imparare da lui? Quando rispondi a queste domande... Cerca di essere autentico e onesto con te stesso invece di cercare qualcosa di lontano da chi sei veramente. B. Elenca il tuo background e la tua esperienza lavorativa. Fai una lista delle esperienze più importanti della tua vita e carriera. Include anche il tuo background accademico, i corsi di formazione che hai seguito e i tuoi hobby. Tutto questo è ciò che ti rende speciale. La creazione di questa lista ti aiuterà anche a sapere di cosa parlare in base al tuo interlocutore, lavoro, clienti, eccetera, e ad aggiornare il tuo curriculum, gli account dei social media, il sito web e altri progetti basati sui contenuti. Sosterrà anche le competenze e i punti di forza sopra menzionati. C. Concentrarsi su un obiettivo. Cosa speri di ottenere in un anno? E tra 5 anni? E in Avere obiettivi realistici ti aiuterà ad avere una visione chiara del tuo marchio personale che non solo capirai, ma anche chiunque ti contatti. In questo modo, quando parli di te stesso o degli altri, sarai conosciuto per quella visione e la gente ti ricorderà per questo. Se non sei sicuro di quale sia la tua visione, usa le tue esperienze, passioni e punti di forza per crearla. Puoi anche sostenere un test di orientamento professionale come l'Ikigai. Ikigai è un concetto giapponese per trovare la tua ragione d'essere. Consiste nell'identificare ciò che ti rende felice, ciò che puoi contribuire al mondo, in cui sei bravo, e come puoi essere ricompensato finanziariamente. Mescolando tutte le risposte puoi scoprire la tua ragione d'essere o scopo nella vita. D. Conosci il tuo pubblico. Prima di tutto... Devi definire il tuo pubblico. Sono le persone che generano opportunità nel tuo campo di competenza. È un pubblico accessibile e ragionevolmente facile da individuare, non sono, ad esempio, gli amministratori delegati di una società Fortune 500. Inoltre, molti di loro cercano il tipo di immagine che offri come marchio personale invece di essere tuoi clienti. Una volta definito il tuo pubblico, è il momento di trovarlo. Trova un modo per rivolgerti a lei e iniziare una relazione professionale. Quando riesci a catturare la loro attenzione, hai preparato in anticipo ciò che vuoi comunicare. Devi essere in grado di spiegare perché e come il tuo pubblico può beneficiare delle tue qualità e, delle tue qualità e abilità. Questo è il momento in cui finalmente metterai in pratica i tuoi valori. Quindi fallo con professionalità, fiducia e carisma. E sviluppa la tua storia. Con le informazioni di cui sopra i tuoi punti di forza, passioni, interessi, esperienze e pubblico puoi creare la tua storia unica e personale. Rendi facile ricordare e condividere più e più volte nelle conversazioni e sui contenuti del tuo sito web. Con la tua storia sarai in grado di delineare il tono e la voce del tuo personal branding. 2. CAGISCI. A. Presentarsi professionalmente Creare un marchio personale è una questione di passare dalle parole ai fatti. Cioè, sia il tuo modo di parlare che il tuo modo di vestire, tra le altre cose, saranno decisivi nel modo in cui gli altri ti percepiscono. Pertanto, è importante trasmettere un'immagine professionale, piacevole e naturale professionale, piacevole e naturale in tutti gli aspetti della tua vita, sia personale che online. Al giorno d'oggi, il marchio personale e la reputazione online vanno di pari passo. Un modo per conoscere la tua immagine online è cercare su Google. In effetti, dovresti cercare online il tuo nome per vedere se Internet ti ritrae con l'immagine che vuoi trasmettere. Secondo diversi studi, il 70% delle società di reclutamento scarta i candidati a causa delle informazioni che ottengono online. Non trascurare questo argomento. Fai una sorta di controllo per conoscere la tua reputazione online personale e rimuovi qualsiasi fotografia, video, articolo o altro contenuto che potrebbe danneggiare negativamente il tuo marchio personale. Puoi farlo da solo utilizzare software come Brand Yourself per rimuovere le informazioni su di te che non vuoi vengano visualizzate nei risultati di ricerca. Ricorda che creando il tuo marchio sarai esposto a chiunque possa vederti in qualsiasi momento. Quindi cerca sempre di essere educato e rispettoso. B. Costruire credibilità. Acquisire uno status professionale che generi credibilità è qualcosa che richiede perseveranza e lavoro. È un compito che ti costringe ad essere attivo nella tua comunità e anche online. Ecco alcuni suggerimenti per lavorare il tuo marchio professionale e ottenere notorietà. Networking in occasione di eventi e gruppi o associazioni della comunità nella tua città. Guida e consiglia gli altri con meno esperienza nel tuo settore. Trova un mentore che ti guidi. Offriti volontario per tenere conferenze in occasione di eventi importanti. Lavora su progetti collaborativi nel tuo campo di competenza. Organizza i tuoi eventi, EP hour, conferenze, eccetera. Unisciti e, Unisciti e partecipa attivamente a organizzazioni e comunità Qualunque attività tu scelga, scegli quella che suscita più interesse e passione Non solo per goderne, ma perché facendolo motivato trasmetterai interesse e sincerità 3. Presenta il tuo marchio personale A. Creare un curriculum online Senza dubbio un curriculum cartaceo è un ottimo modo per descrivere il tuo percorso professionale, esperienze, abilità e risultati. Tuttavia, con una versione online del tuo curriculum otterrai lo stesso risultato e creerai anche un marchio personale digitale. In un curriculum online puoi includere elementi o sezioni che non hanno posto nel formato cartaceo. Inoltre, puoi personalizzare il sito web del tuo curriculum a tuo piacimento senza alterarne l'essenza e l'ordine. Da dove cominciare? Questa guida alla creazione di un G da seguire per creare un sito web professionale per il tuo curriculum, da quale modello scegliere a come aggiungere diverse sezioni, ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca e molto altro. Se hai bisogno di ispirazione per iniziare, ti consigliamo di dare un'occhiata a questi fantastici esempi di modelli di curriculum online di molte professioni popolari, aziende, grafici, studenti, eccetera. Se vuoi portare il tuo curriculum online al livello successivo, puoi creare un blog e alimentarlo regolarmente con articoli interessanti, una risorsa fantastica per migliorare il tuo SEO. E se stai cercando di avere una copertura mediatica, puoi aggiungere una cartella stampa al tuo sito web. Qualunque sia la tua scelta, ricorda che nel mondo digitale, impressionare non è solo un obiettivo, è una richiesta. B. Coltiva il tuo marchio personale sui social network. Nel mondo di oggi, personal, brand personal branding e social network sono concetti quasi inseparabili. I social network sono uno spazio importante per vendersi e sviluppare le proprie azioni di personal branding. Sono anche una strategia per indirizzare il traffico verso il tuo sito web. Ci sono molti posti dove puoi farti conoscere LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Medium, Pinterest, eccetera. Tuttavia, non devi essere attivo in tutti loro. Per una singola persona può essere molto travolgente e, inoltre, abbastanza inefficace. Si consiglia di iniziare con i canali più importanti e popolari, e poi, se si ha tempo, Lavorare su altri canali di nicchia, ad esempio spazi specializzati in video, design, eccetera, che meglio servono i tuoi interessi. In generale, questi sono i canali in cui ti consigliamo di coltivare il tuo marchio personale. Marchio personale LinkedIn è un canale altamente raccomandato per il personal branding perché è un curriculum senza limiti di pagina. Su LinkedIn puoi anche connetterti con altri professionisti e aziende. Partecipare a gruppi di interesse e condividere notizie. Ecco alcuni suggerimenti per perfezionare il tuo profilo LinkedIn. Facebook è indiscutibilmente il social network più popolare. È pieno di opportunità. Puoi creare una pagina Facebook per la tua azienda, lanciare campagne, unirti a gruppi e una miriade di altre cose. Facebook è fondamentalmente una sorta di rubrica telefonica online, ma con una moltitudine di risorse. Pensa a questo, quando hai bisogno di maggiori informazioni su una persona, conosci il suo volto, sai cosa fa, chi sono i suoi amici, eccetera, dove le prendi? Probabilmente su Facebook. Instagram è il canale preferito dai millennials e il luogo perfetto per dare risalto agli elementi visivi del tuo personal branding come immagini e video. Nella tua biografia di Instagram puoi anche descrivere il tuo marchio e hai la possibilità di collegarlo al tuo sito web. D'altra parte, Instagram Stories consente ai tuoi follower di essere regolarmente aggiornati con la tua vita. Infine, i post di Instagram sono un ottimo posto per condividere contenuti permanenti sul tuo profilo e feed. Includere gli hashtag Instagram più popolari nei tuoi post ti aiuterà a raggiungere un numero maggiore di follower e aumentare il coinvolgimento dei tuoi contenuti. In questo canale troverai ottimi esempi di personal branding. Altri canali da considerare sono YouTube, per i video, Medium, per gli articoli, Twitter, per i contenuti di piccolo formato, e Pinterest, per idee e design creativi. La scelta di un canale o di un altro dipenderà dal branding. In altre parole, non tutti ritengono utile essere presenti su queste piattaforme. Se vuoi ampliare le tue conoscenze su come creare un marchio o approfondire il personal branding sui social network, consulta la nostra guida sul social media marketing. E se sei alla ricerca di ispirazione, dai un'occhiata ai nostri canali social su LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Medium, Twitter e Pinterest. Crea un logo per il tuo marchio personale. Un logo è un segno grafico del tuo marchio. Come il tuo viso, è un simbolo che tutti associano a te e al tuo lavoro. È qualcosa che puoi posizionare ovunque, dal tuo sito web ai tuoi account di social media, biglietti da visita, curriculum, eccetera. Non hai ancora un logo? Non c'è problema! In pochi passaggi puoi progettare tu stesso il tuo logo, creare tu stesso il tuo logo con il creatore di logo di Wix. Dopo aver risposto a una serie di domande sul tuo marchio, il sistema offrirà diversi modelli tra cui scegliere e personalizzare a tuo piacimento l'opzione che scegli. L'ultimo passo è scaricare i file del logo in alta qualità e utilizzarli su tutti gli elementi che supportano il tuo personal branding, offline e online. Suggerimento. Segui questi suggerimenti su come creare un logo online in modo che il tuo sia professionale e inconfondibile. D. Personalizza la tua email. Secondo diversi studi, il 35% dei reclutatori scarta i candidati con indirizzi email non professionali. Quando comunichi con clienti, potenziali datori di lavoro, mentori e chiunque altro sia rilevante per il tuo ambiente professionale, è importante trasmettere un'immagine il più professionale possibile. E per questo, avere un indirizzo email con mail corretto è essenziale. È possibile creare un indirizzo email personalizzato oggi. È semplice come utilizzare il dominio del tuo sito web come email. Usa ad esempio info jaimeconsultor.com invece di un'email generica e meno professionale come jaimeconsultor gm -gmail chiocciola gm gmail.com. Questo piccolo cambiamento può fare miracoli per il tuo marchio personale e la tua reputazione online. Conclusioni per creare un marchio personale: 1. Agire. Se non controlli il tuo personal branding, qualcun altro lo farà per te. 2. Scopri la tua ragione d'essere elencando i tuoi punti di forza, valori, esperienze e pubblico. 3. Costruisci una storia attorno al tuo ikigai e condividila ovunque puoi, social media, il tuo sito web, le conversazioni, eccetera. 4. Sii consapevole di come proietti la tua immagine la tua vita, online e offline. 5. Costruisci credibilità collaborando con organizzazioni e comunità correlate a ciò che fai. 6. Crea elementi che riflettano il tuo marchio professionale, curriculum online, logo, email professionale e account di social media personalizzati. 7. Autentico sempre. Vogliamo sapere cosa ti è piaciuto di più di questo contenuto? Lasciaci la tua opinione nella casella dei commenti e se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo e attivare il campanello di notifica così quando vengono caricati nuovi contenuti sei tra i primi a vederlo. Spero che questo contenuto ti aiuti nella tua formazione personale, ti motivi nella tua imprenditorialità, perché la vita è creare meglio. Se vuoi ascoltare gli audiolibri completi, puoi trovarmi su Spotify come i segreti di un imprenditore. Grazie per aver visto i segreti di un imprenditore. Benedizioni!